Allora raga, non so se si sente la musica. Penso di sì mo. O se si sente male o se si sente doppia. Bitch, Ti ho già detto ti amo. eccoci qua, eccoci qua, eccoci qua per l'ennesima live. Come state ragazzi? Scrivetemi in chat se mi volete bene. Oppure scrivetemi anche se non mi volete bene Magari siete tra quei quattro Magari siete tra quei quattro pirla Che bello insultarvi Che hanno messo dislike al mio video unboxing di Spasmo Video Super bene ti vogliamo, grazie Oh, oh, grande Thomas Quei quattro sfigati che hanno messo dislike al mio video sull'unboxing della spasmo video Ce l'avete con me o ce l'avete con la spasmo video? Può darsi perché ognuno nella vita si fa i suoi nemici Eh sì, qua, qua sono canzoni volgari Gli amici mani pulite Ormai sono un sottofondo ricorrente nelle live di non apriti questo vlog Chiamate i vostri amici ragazzi Condividete questa live Perché Ci siamo rotti il cazzo Grande Danny un Ronfist Saranno i congiuriani Ma sicuro sono i congiuriani Congiuriano stammi lontano Condividete la live con i vostri amici, chiamate vostra sorella, chiamate vostro fratello, chiamate vostra nonna, tutti i fan dell'horror. I Razzistello Allora, oggi si parla di principalmente dei bambini di Cold Rock. Si parla dei bambini di Cold Rock Poveri bambini ragazzi Poveri poveri poveri bambini che Insomma Chi non ha visto il film eh, Si tappi le orecchie Comunque non inizio già con gli spoiler Quindi state tranquilli Oh i bambini di Cold Rock Parliamone dai ragazzi parliamone dai Non facciamo i timidi I bambini Di Cold Rock no, Ma io che mi posso preparare prima ste robe? No è un film di Pascal Ager, cazzo Pascal Ager è un regista che veramente. scatena delle divisioni tra i fan dell'horror incredibili. Anche se poi in realtà è un horror più thriller. Sono quasi sempre degli horror thr più thriller i suoi che horror, però. Ci sono queste sfumature di, di sur, di, diciamo di soprannaturale Cioè come si dice... lasciato intendere che poi magari non c'è Comunque su IMDB c'ha 5,9 quindi a malapena la sufficienza Anzi secondo il vecchio sistema scolastico neanche la sufficienza Vecchio perché comunque a quanto gira voce la scuola sta cambiando E non si, non si daranno più i voti 5, 6, 7, 8, 9, 10 Chi ha mai ricevuto un 10 alzi la mano Io invece voglio dare un 10 a Thomas, Dani e tutti gli altri due che stanno guardando questa live No scherzo, la do a tutti quelli che possono esserci o non esserci c'è tanta gente che se le guarda postume, le live, io adesso le pubblicherò anche video, le pubblicherò anche su Facebook, su Instagram, su Warfront Translate, tutti questi posti qua di merda che fanno parte della grande colonizzazione americana che è, una, che è avvenuta dopo la vittoria della prima guerra, seconda guerra mondiale. Quindi eh, ci dobbiamo cuccare tutto di loro: hamburger, social network, film. Bella fin con gli zombie, grande, grande fin zombie. Tra l'altro, volevo scriverti l'altro giorno in privato e. Cazzo, dove sei finito? Cioè, nel senso, spero niente di grave. Perché di solito, quando uno sparisce, eh, è successo qualcosa di brutto. È un po' che non ti vedo. Non so se è l'algoritmo che ci vuole... Eh, vuole che non diventiamo amici. Comunque, seguite la community di Finko con gli zombie che spacca il culo. Guardi oh, mare... Ah, eh, I bambini di Cold Rock è un film... Allora, è, è il terzo film che vedo di Pascal Ager. In totale, i film sono... Sono quattro Il primo film, lui, ah, ve li dico in ordine cronologico Sant'Age Non so come cazzo si dice È del 2004 Martyrs è del 2008 I bambini di Col è del 2012 E La casa delle bambole H. Ghostland È del 2018 Questo, questo signore qua ragazzi ha fatto quattro film in 15 anni eh, però si continua a parlare di lui insomma sono stati giorni incasinati infatti immaginavo e eh, mi dispiace ti faccio i miei migliori auguri eh, Pascal Lachey divide sempre allora intanto lui ha una grandissima un grandissimo merito e una grandissima colpa in questa divisione il grandissimo merito è Martyrs Ed è anche la sua grandissima colpa Cioè la, la grande colpa di fare qualcosa Che lascia Una buona impressione Che fa una buona impressione Che lascia Un buon ricordo alle persone che seguono il cinema oh, wow. E quindi che cosa accade? Madonna che è? sono. Ma che cazzo è? Le campanelle Qua ci sono i miei anelli Al che io non sopporto ragazzi, non lo sopporto, ma chi lo ha fatto gli voglio bene lo stesso Non sopporto i commenti ritriti, ritriti dove si tira in ballo sempre la solita vecchia storia Ma era meglio questo, era meglio quello Cioè, sono d'accordo anch'io che è normale fare dei paragoni Soprattutto se un regista ci abitua a un buon livello Eh si va un po' a scontrarsi con delle aspettative che si creano anche involontariamente io dico sempre non create aspettative inutili tanto basso un po' l'inquadratura così si vede eh niente non si vede bene la, la, la, la felpa di con... anticongiuriano la alzo così congiuriano is not my friend la trovate sul sito i love tabù insieme al cappellino che non è questo però c'è la scritta insieme alla maglietta strepitosa vediamo se riesco a farvi vedere non riesco perché non, non riesco, non sono un modello Cioè, Sembro più Renato Pozzetto più che un modello Comunque, E quindi che cosa accade a questo film I bambini di Cold Rock Che viene messo su, sul banco dei, dei, degli imputanzi su, Sulla bilancia della, <ride> della giustizia Cos'è più bello, cos'è più brutto e Cold Rock precipita Precipita perché Martyrs è un film perché piace Martis? Adesso entriamo dentro proprio. Oggi parliamo solo di Pascal Agea, anche se mi manca un film. Perché piace Martis? Perché Martis parla di un argomento, lo fa molto bene, il film è diretto bene, non ci sono cose che dici, wow, attori che non sono capaci, che possono magari un po' rendere, abbassare il livello. Secondo me questo. Me su questo film ha cannato la protagonista. Non dico che non sia. Non si sia impegnata, però un'altra avrebbe fatto bene. Poi veniamo anche su questo. Perdonami se non voglio, non voglio perdere il mio filo. Però è interessante anche parlare di gran, quel gran pezzo dell'Ubalda di, di come si chiama? Eh, Jessica Bill, Jessica Bill, Jessica Bill. Ehm la rifattissima possiamo dire La rifattissima Jessica Bill, Che però insomma schifo non fa Comunque eh, anche tutta rifatta È come confrontare due piatti diversi Sì, sì, oppure, oppure Io penso una cosa Facete una metafora che ne so calcistica no? Uno pensa una, una grande partita Dalla sua squadra del cuore no? io, io posso citare il ritorno o l'andata di, di Barcellona-Inter quando abbiamo vinto la Champions, no? una partita incredibile dell'Inter, ecco. questo non vuol dire che l'Inter non abbia fatto delle altre partite molto belle, molto anche incredibili in alcuni casi, che io possa avere apprezzato. Cioè, cosa, cosa significa? Che se l'Inter ha fatto quella grandissima partita, ha vinto quella coppa importantissima Poi non devo più godere delle prestazioni calcistiche perché non sono più di un livello come lo erano quelle di quella squadra No, lo stesso vale per i film, cioè, non è che se un regista ha fatto un grandissimo film Se non mantiene quel livello allora... Che merda cioè, Ragazzi, questo, questo giudicare in modo così perentorio le cose È molto dannoso poi, veniamo, poi dopo veniamo al fatto che comunque I bambini di Cold Rock Non è un film riuscito al 100% Secondo me Secondo me, è ovvio che secondo me Se no non uscirebbe dalla mia bocca Non è riuscito al 100% Ma, e c'è un grossissimo ma c'è un grossissimo ma è un film secondo me tanto qua va la pubblicità di Spotify è un film che secondo me è girato estremamente bene quello che noi sbagliamo sui social, nel commentare anche persone del settore quindi è una critica che io rivolgo anche a chi è esperto perché a volte le nostre abitudini inficiano le nostre conoscenze e la nostra professionalità le inficiano le abitudini è come l'abitudine a dire parolacce, eh, o l'abitudine a... che ne so, a brutte abitudini. La brutta abitudine di essere così eh, perentori, così giudicanti con i film, ci impedisce di capire, di esporre le cose nel modo giusto e di fare dei discorsi costruttivi. Perché secondo me dire che il film è bellissimo, è meraviglioso, o dire che il film è bruttarello, eh, terribile, eh, orrendo, e non c'erano vie di mezzo in, tutte, in tutti questi commenti, non ce n'era uno che fosse un po' più eh, equilibrato. Cioè, tra i miei contatti ci sono fan dell'horror alle prime armi, fan dell'horror, soprattutto fan dell'horror esperti, o oh, tra, tra i contatti, più esperti di me c'ho registi registi che si stanno affermando c'ho un po' di tutto registi indipendenti insomma gente che almeno una macchina da presa in mano l'ha presa quindi non sto parlando della feccia quella feccia che trovate che trovate su certi gruppi facebook o in altre situazioni cioè sai proprio quello che sbaglia i congiuntivi che è un che nel, nella descrizione di Facebook ha scritto Università della Vita o, o peggio ancora, Oxford. <ride> cioè, c'è della gente che ha, ha, ha strappato la terza elementare con i denti e nel, nella descrizione di Facebook ha scritto che ha studiato all'Università all di Oxford, solo perché Facebook ti dà la possibilità di, fare, di selezionarlo, cioè... E quindi non, è, non sto parlando di questa gente, sto parlando di persone un po' più acculturate nell'ambiente del cinema. Quindi cosa voglio dire? Che la cattiva abitudine di giudicare e non osservare rende sterile, futile, la fruizione, lo scambio, l'interazione tra le persone del cinema. Ok, Poi, al di là di questo, non dico che uno non possa ogni tanto... Buttarla sul dire, sul ridere, scusate, sul ridere e dire quel film è una cagata. Può anche farlo ogni tanto, ma purtroppo questa è la tendenza di tutti, sempre. Cioè, sto parlando in generale, non... Scusate, sempre è un giudizio eh, definitivo. È, un, è una cosa che accade spesso. Ma anche, anche che una cosa accade spesso è, è un giudizio definitivo. Insomma, mi sembra di capire che accada frequentemente e eh, non ci si sofferma mai sulle esperienze positive che un film ti può dare anche se nel suo complesso non ti è piaciuto per esempio io ho visto un film appena uscito da, dalla <ride> non mi appena uscito per, con digit movies è un film horror molto particolare un horror western di cui ieri sera a luna ero ancora lì a scrivere la recensione e questo film. Scrivetemi intanto qualcosa, ragazzi. Capisco che, che la mia. cioè, insomma, il mio discorso è talmente intrigante che voi non vi distraete. Questo mi fa piacere, però scrivetemi perché almeno mi perdo e mi dimentico cosa vi voglio dire. Questo film che io ho visto è un film che io non saprei dirvi se mi è piaciuto o non mi è piaciuto. È molto difficile, proprio perché io ragiono con un, uh, un meccanismo per cui non voglio. Eh, Classificare i film come piaciuti, non piaciuti, brutti, belli buttati dentro queste, diciamo, scatole, no? Prendi come se fosse la, la spazzatura che butti la plastica da una parte e la carta dall'altra. Quindi, I Bambini di Cold Rock in realtà ha delle componenti molto fighe, la parte iniziale, per esempio, è diretta in maniera fenomenale. Tutto il contesto in cui lei a un certo punto, e scusate lo spoiler, ma è una delle cose che accadono all'inizio, quindi tappatevi le orecchie se non avete visto i bambini di Cold Rock, se no pure andatevene a fare in culo. <ride> no vabbè, ma perché cazzo, non è colpa di nessuno, neanche io l'avevo visto l'altro giorno, quindi chiedo Venia per questa mia affermazione aggressiva o passiva. Allora, esatto, quello, eh, mh, quello che, che, che dice fin con gli zombie Parlo di Lutz, <ride> mi sono dimenticato di dire il, il film di cui dicevo non so se mi è piaciuto o non mi è piaciuto E di cui sto scrivendo la recensione fino a luna di notte ieri sera E infatti ci ho tenuto a sottolinearlo per chi dice Ah ma a te ti arrivano i film gratis, che culo Ma tu a luna di notte sei lì che o oh, sei su, po, su Pornav! Oppure sei a dormire, quindi fa il bravo. Cioè, poi io recensisco, mi arriva, cioè, mi costa meno comprarmeli. Lo faccio perché mi fa piacere che, me, che non è un costo per me dover comprare i film. Ecco, questo sono, sono, lo, lo posso ammettere con, con, con, con, tranquillamente. Quello che dice Finco gli zombie è eh, più o meno giusto, nel senso non lo direi così, ma è, è più o meno il concetto, poi è esattamente quello che penso. Cioè, che, eh, quelli che dicono che il film è una merda, mentre la verità non è piaciuto a loro, eh, a loro e basta. O comunque sì, appunto, c'è una grossa fetta invece di gente a cui è piaciuto loro, eh, prendono il gusto personale con... Il giudizio, alla fine, come se fosse un dato oggettivo. No. Allora, io voglio, voglio riaprire la parentesi. Il tema è questo. Un conto è se un film ti piace un conto è se un film dici che è brutto. Perché se tu dici che un film è brutto, lo stai giudicando. E quindi, nel momento in cui lo stai giudicando, diventi giudicabile anche tu. Cioè, io ti posso dire, ok, tu dici che è brutto. Perché? Tu eh, non hai gli strumenti per spiegarmi perché E quindi stai, ti metti lì a raffazzoni una frase sconclusionata Senza aver studiato sceneggiatura Avere nessuna vellità artistica, di scrittura di... Cioè, Quindi, gran parte delle persone sono così Gran parte E eh, in quel momento diventi giudicabile Quindi, allora, le cose sono due o sei così bravo che la gente inizia a dire Però cavolo, quello ne capisce di film E, sa, e ti sa spiegare perché una cosa funziona o non funziona E allora acquisisce una credibilità Che gli viene data dagli altri Ok? Non come succede ultimamente Che le, le persone si mettono lì e dicono Io vi, adesso vi do gli awards della mia pagina Ma chi cazzo sei? Cioè, ma chi cazzo sei? Cioè per questo voglio ribadire che gli awards, i congiuria, il congiuriano Awards è uno scherzo, è una battuta, no, io non voglio attribuire premi, l'unica cosa che ho fatto in passato, e quando potrò lo rifarò perché per me sono più consigli che altro, è dirvi quali sono secondo me i, i film più belli e io penso di poterlo fare un po' di più rispetto alla marmaglia che c'è in giro semplicemente perché alcune persone mi hanno attribuito questa capacità che poi io sia meno bravo di sparate voi i nomi non voglio citarli quello youtuber che è bravissimo quell'altro che ha una parlantina migliore la tua quello che ha studiato cinema con che ne so Va bene, siamo tutti giudicabili, io sono giudicabile, di castronerie ne avrò dette anch'io e, e qualche, qualche persona avrà detto ma che cazzo stai dicendo probabilmente e va bene così e, e probabilmente in qualche caso avrò anche sbagliato, in qualche caso mi sono reso anche conto io di aver espresso male un parere che non volevo dire in quella maniera e quindi essere frainteso oppure aver interpretato male un film sono tornato adesso che Twitch non mi andava, non ho sentito se ti è piaciuto il film <ride> Thomas c'era, quindi ora te lo fai dire da Thomas ma se qualcuno vuole eh, riassumere per favore per Sara perché per me diventa poi complicato eh, i punti che, che abbiamo detto però in realtà non sono arrivato a dire se mi è piaciuto ho solo detto che il film inizialmente ha una parte a livello di regia gestita estremamente bene, impressionante, che mi è piaciuta. Perché? Appunto, per chi non ha visto il film, questa parte è un po' spoiler. Quando si vengono a conoscere tutti i personaggi, pian piano, chiaramente il gioco molto carino è che si crede che eh, il personaggio di Jessica Bill sia una brava donna eh, che... Eh, vive in una cittadina dove spariscono bambini e a un certo punto toccherà a lei eh, subire questa cosa. Ho trovato molto carina la situazione del continuity twist, perché il film è pieno di twist, cioè la storia cambia continuamente e questo l'ho trovato veramente una cosa piacevole. Ma la parte iniziale in cui comunque il bambino viene rapito e lei lo rincorre, come è stata girata, come com la tensione sale e come è gestito anche a livello di sonoro. Vi assicuro che io ero con le mani aff, a, attaccate ai braccioli, così, cioè, tesissimo. E ho pensato, Caspita, che, te, che tensione questo film. È, è bravo a, a, a metterti nel Nel binario proprio giusto del, del, del, del, del, del proprio. De so come dire, ti, ti, ti, ti trasporta a quel punto, è come salire su una montagna russa, bam, bam, bam, bam, bam. poi chiaramente è scema questa cosa, si ferma, Iniziano più elucubrazioni mentali sulla storia e, e verranno fuori anche altre cose il vero, dif, il vero difetto poi che secondo me rende questo film... Mm, non riuscito al 100% è il, il tema della storia in sé cioè la storia risulta un po' poco credibile ok? cioè poco credibile nel senso che e anche qua è molto spoiler quello che vi voglio dire quindi se non avete visto i bambini di Cold Rock eh, spegnete, mettete in pausa andate a vederlo e tornate a vedere il resto della live non per chi è in live. Chi è in live eh, non se ne vada, si faccia spoilerare il film. <ride> e ho trovato poco credibile il contesto di togliere, cioè, questa famiglia, questa donna, questo marito, che il marito sembrava morto in realtà non è morto, di togliere i bambini ai poveri, che poi tanto poveri non sono, sono... cioè, diciamo che il problema che viene rappresentato in questa città, di una, una città... Mh, di quelle un po' come Detroit, no? Detroit era una città che, che si basava su, sull'industria automobilistica mi sembra negli anni passati quando chiusero tutte le catene le, le fabbriche automobilistiche tutti gli operai rimasero senza lavoro al che diventò una delle città più pericolose dove la criminalità diva un po e a quel, punto, a quel punto nacquero diversi film ambientati a Detroit dove appunto c'era un'ambientazione distopica, tipo Robocop, che era ambientato a Detroit. No? Quindi questa è una di quelle città dove appunto c'è la classica fabbrica, Che. scusate, c'è la miniera mi sembra in questo, in questo film, che chiude e tutti diventano un po' dei poveracci. E' non, è una città dove non c'è crescita, non c'è cultura, i ragazzini sono ignoranti, eh, bifolchi, però... Non è, non è evidenziata così tanto questa cosa all'inizio del film, quindi ti, ti viene un po' strano dire ma che cazzo toglie i bambini a un genitore perché alza il gomito o un altro perché gli tira... Cioè, non stiamo parlando di, capito, di torture, stiamo parlando dei classici problemi che ci sono nelle situazioni socialmente difficili che ci sono anche qua a Milano, cioè... Eh, e poi appunto esistono i servizi sociali per tutto questo non ridere che tu ci mi ha fatto smadonnare mi dispiace ragazzi se volete poi vi aiuto in privato eh, per capire quali sono i problemi che vi, vi buttano fuori eccetera e capiamo insieme come sistemarli come risolverli quindi una città senza, una città senza speranza ok ma Qua, per esempio, a Milano ci sono tanti quartieri che sono senza speranza, ma non è che uno piglia e va a rapire i bambini per mandarli da un ricco. Come se un ricco, e anche qua c'è un'interpretazione sbagliata, e moralista, e brutta, come se un ricco, capito, potesse dare quello che, che serve a un bambino. In realtà quello che manca a queste situazioni qua, in queste situazioni sociali, quello che manca è lo Stato. Cioè è bello, ma guardate che, che i bambini di Call Rock no? è veramente stato un tema molto interessante per tirar fuori tutta una serie di argomentazioni sul cinema cazzo che caldo, adesso faccio no, faccio così, apro un po' la finestra state lì, state lì, non muovetevi Quello che è mancato in questa cittadina è lo Stato, lo Stato che eh, dà una struttura, ok, una struttura, come si dice, non mi piace sta luce, vediamo questa, dà una struttura per studiare, dà delle strutture per il tempo libero dei ragazzi, per farli crescere, per farli eh, tenerli svegli col cervello, dargli delle speranze, questo è quello che manca, non si pigliano i bambini e si buttano... In, si danno ai ricchi, così, come si è capito, i ricchi solo perché sono ricchi allora sono buoni, e sono bravi e sanno come si crescono i figli, questa è una falsità incredibile. Quindi ho trovato la storia di per sé proprio una stronzata, nella sua, diciamo, nel suo epilogo, nella sua spiegazione finale, l'ho trovata una cagata, ok? Detto ciò, tutto lo svolgimento è molto figo, è molto figo. Io avrei preferito scoprire che alla fine se li mangiavano, questi bambini <ride> e che erano dei comunisti incalliti magari vedevi anche Bertinotti, no? Tipo una, una versione di Bertinotti, non lo so uno Stalin zombie che se li mangia, insomma educarli, bravo Thomas educarli è l'unica cosa che serviva poi si possono anche prendere due calci nel culo dal padre alcolizzato starà loro se tu gli dai degli strumenti, eh, gestire quella parte lì. Poi è chiaro, nelle situazioni più estreme esistono i servizi sociali, quindi l'ho trovata veramente una stronzata galattica. Quindi chi ha percepito questa storia come una storia un pochino non credibile, ha valutato l'intero film come un film di merda. Invece il film... Ha delle cose fantastiche dentro. Proprio come la gestione della tensione, come cresce, gli twist. I twist sono fighissimi. Come cambia il personaggio di Jessica Bill è fighissimo. Sono d'accordo con Sara. No, se tu prendi Jessica Bill, tu hai Jessica Bill. Cioè, se tu prendi Jessica Bill, non hai Meryl Strip, capito? Quindi se tu prendi quello, quello hai. E quindi il personaggio è molto bello perché all'inizio sembra una cosa, poi sembra un'altra e poi sembra un'altra ancora. È molto figo, ma eh, Jessica Bill, ragazzi, ce l'avete vista nel film Non aprite quella porta, no? Cioè, è tutta culotette e labbra rifatte. Detto ciò, tra le eh, attrici diciamo bamboline. Non era, non è, cioè, per essere un'attrice bambolina ha fatto il suo, diciamo se l'hai portata a casa ma eh, io poi continuo ad avere un grandissimo fastidio nel vedere le persone rifatte in faccia perché le, eh, gli attribuisco degli elementi di storia che sono scorporati dalla storia che sto guardando cioè se io ho una persona rifatta con le labbra rifatte, tutto rifatto tutta figa, che sembra una cazzo di top model o un altro genere di, di non la riesco a mettere come moglie giovane del medico bella quanto vuoi ma ci sono tantissime attrici belle che non hanno quel tipo di bellezza da Barbie sono più eh, sono comunque strafighe e più credibili come eh, dottoresse o infermiere o persone che hanno studiato medicina per per interpretare quel ruolo quindi il problema è sta che questo qua gli hanno ficcato Jessica Bill dentro o, o, o che ne so, oppure se era fidanzato con lei in quel periodo, non lo so mm, di per, di, sta di fatto che il film non è, secondo me, né terribile cioè perché mi sembra un'esagerazione e non è neanche bellissimo però se uno mi vuol dire l'ho trovato divertentissimo o mi è piaciuto moltissimo non posso dirgli una mazza, o se uno vol volesse dire l'ho trovato mm, noiosissimo, non mi è piaciuto per niente, Eh, ma è tuo diritto, perché può non interessarti quell'argomento, non piacerti quel tipo di storia, forse avresti preferito, come dico io, che i bambini se li mangiassero che diventasse più una roba di cannibalismo e di alla, non aprite quella porta <ride> però non era quella la storia che, che è stata raccontata per me è un film molto, molto dignitoso eh, piacevole da guardare eh, pe appunto, peccato che sul finale ti lascia un po' questa cosa del ti lascia un po' incredulo nei confronti di quella che è la spiegazione che è una spiegazione un po' forzata ecco, forse però c'erano dei buchi di sceneggiatura ma io continuo a non vedere i buchi di sceneggiatura perché non credo che esistano i buchi di sceneggiatura nel senso che che non ho mai sentito uno sceneggiatore parlarne se sento solo parlarne persone che non sanno scrivere una sceneggiatura quindi eh... Ci sono dei film, per esempio, anche di, di registi molto importanti come David Lynch, dove la storia è raccontata proprio come se fosse a intermittenza. Cioè, dove, dove il, eh, alcune cose vengono dette, altre sono solo suggerite, altre non sono proprio. altre saltate paro paro. Eppure, David Lynch è, un, è considerato un genio, un maestro. No, lo so che scherzavi, lo so, scusa Tom, che non l'ho ribadito, lo so perché ne, ne parliamo spesso. Però io ne ho approfittato per dire... No, è, è il momento che mi gratto il naso ogni 5 minuti, scusate. Non capisco perché... Non ho pippato, lo giuro. Non pippo. Non pippo baudo. Non pippo, non pippo più, si può dire. No, scherzo. Non ho quasi mai pippato. Quasi mai. Quasi mai. No, comunque no. Tra l'altro, ragazzi, io sono molto orgoglioso di me stesso, perché non bevo un goccio di alcol da otto mesi, quasi. Anzi, a un anno penso che farò un evento e, e farò un... Non lo so, ci sto pensando da un po' un, un video dove vi parlo della mia esperienza. Perché comunque, ragazzi, io ho quasi 45 anni e, e ho deciso comunque, anche se oh, magari poi domani esco e mi viene un ictus, facendo le corna, anche se non mi piace la scaramanzia. Ho deciso comunque di, di pensare un po' alla salute, che non ci ho mai pensato. Praticamente da quando io sono nato non ho mai pensato alla salute, mai neanche per un secondo. Quindi è ora che io inizi a farlo. Eh, grande Tom, comunque che lo so che non eh, tu vai oltre, eh, se no se non andassi oltre no, no, non ti piacerebbe, non saresti uno dei pochi che seguo questo fantastico canale che è me. Questo... <ride> comunque forse, forse farò un video a, a, a, tra quattro mesi appunto dove vi parlerò della mia esperienza dell'alcol, cioè dove non bevo più, vabbè non mi drogo, non... Mm... Ho iniziato a mangiare un sacco di patatine Pringles Anzi, Pringles, se mi vuoi sponsorizzare, le, man le mangio anche in live Oh, cazzo, sta entrando un bel freddino di quelli che piacciono a me Quindi ora ho tutta la parte del corpo sotto la felpa sudata E tutte le parti esposte, mani e piedi che si stanno gelando uh, uh, Che bello Insomma, ragazzi, io voglio fare anche una, un esperimento Shwinging, picca 5 e un quarto dai, andiamo avanti ancora finché non inizia l'inter. Finché non inizia l'Inter, poi mi rilasso. Mi rilasso, mi farà incazzare sicuramente. Pos Aspetta. Aspettate eh, che guardo un attimo esattamente con me. Ok, allora facciamo ancora mezz'ora. E entriamo dentro anche al film. Voglio vedere qualche scena. Un attimo. eh scopro anche dov'è su Sky ok allora non pensiamo più a queste cazzate qua del calcio che tra l'altro veramente nello... lo seguo sempre meno però devo dire che comunque mi piace guardare la partita mi rilassa non faccio niente non penso a niente non penso alle recensioni non penso a... ai problemi di solito i problemi non ci penso neanche quando faccio altro neanche quando devo pensare ai problemi ci penso che cazzo vi volevo dire? Ah sì sì sì sì, andiamo un attimo a vedere il film che tra l'altro mi sembra che trovate su Prime Video. Intanto che lo cerco vi metto un po' di musica più forte. Perché non mi si sì, è qua. Lo metto un attimo perché voglio vedere qualche scena. Sì, Jessica Bill veramente, adesso ho visto uno screen e guarda, cioè, non è quel... C'è anche questa parte molto bella all'inizio dove sembra sempre spoiler, eh raga. Questa parte all'inizio dove sembra Non è horror Nel senso che Scusate Ho alzato però non ho più abbassato Non è horror Nel senso che Poi alla fine Tirando le somme è un thriller Però è horror perché la situazione del rapimento dei bambini è esasperata al punto tale che diventa una cosa eh, intanto diventa una sorta di organizzazione di rapimenti di bambini e, e poi c'è il discorso che fino a un certo punto c'è anche il sospetto che ci siano dietro delle forze eh, soprannaturali quindi non serve... Secondo me che lo sia veramente Basta che lo si possa credere durante il film per, non è, per essere un horror Vi faccio un esempio The Boy È un film horror Che però Scusate anche questo è uno spoiler The Boy il primo Questo è uno spoiler sul finale Tappatevi le orecchie È... Ehm, Finge di essere un film soprannaturale dove un pupazzo è indemoniato e si sposta da solo, in realtà c'è una persona che lo fa e quindi è una persona... Cioè è, un è quasi un thriller alla fine, cioè non, è, non, non ci sono elementi sopranaturali, non ci sono elementi estremamente di violenza, quindi seguendo questa piccola regola che però vale fino a un certo punto, non è un horror allora... No, beh, non è il problema di partire con aspettative e preconcetti, è volontario, cioè è voluto dalla G che per un certo momento del film si possa pensare che dietro chissà cosa c'è, ci sono delle forze soprannaturali, tant'è che appunto quando la bambina gli dice fammi portare via da, sembra quasi che, che, che questo essere venga da un'altra dimensione, quindi è voluto. Ah, The Boy, The Boy, sei uscito bravo. Vabbè, Puoi togliere l'audio la, Così non, non esci Togli l'audio e Ha fatto il twist pure sul genere del film Sì, sì, sì, infatti lo trovo una cosa molto figa Cioè eh, Cambiare proprio direzione Poi capite, calcolare tutto all'inizio Nella sceneggiatura Insomma, ragazzi, non è proprio una banalità quindi tanto di cappello Poi appunto Non è una gara cioè Vi è piaciuto di più Martyrs? Io tra l'altro trovo che Martyrs non sia Il miglior film di Pascal Lagier dal punto di vista Della regia Perché ho trovato la casa delle bambole Molto più complesso E difficile da mettere in scena Rispetto a Martyrs Quello che ha di diverso Martyrs E qua tocco l'ultimo argomento Ma prima chiudo la finestra perché mi sto congelando il culo, Madonna ragazzi. Oh. Quello che ha Martyrs di, dalla sua, e questo è l'ultimo argomento, poi dopo magari cazzeggiamo, parliamo dei progetti futuri. Finché c'è tempo, quello che ha dalla sua Martyrs è che ha dietro un tema molto molto importante molto importante il tema più importante della storia del cinema horror della storia dell'umanità del cinema in generale della storia delle storie tanto sto guardando velocemente le scene di bambini con rock sì, volendo, poi volendo un giorno facciamo delle analisi approfondite dei film, se non abbiamo un cazzo da fare. E qual è questo tema così tanto importante per noi? E, e da lì capirete come mai Martyrs è un film a cui sono affezionati tutti. E tutti lo amano. E tutti lo hanno apprezzato. Perché c'è l'unica domanda l'unica domanda che agli esseri umani interessa vediamo se qualcuno di voi vuole, vuole, facciamo come a scuola qualcuno di voi vuole provare a dare la risposta? signor Ciolin, là in fondo vedo che sta giocando col cellulare va bene ve lo dico io L'unica cosa che alle persone interessa veramente, la domanda più importante, è cosa c'è dopo la morte? Perché è una domanda che si porta dietro tutto, si porta dietro il significato stesso signifi, significa non è la pace nel mondo. È il significato stesso dell'esistenza. Del perché. Che è una roba che anche la persona più ignorante del mondo si è messa lì, ha guardato le stelle un giorno, poteva avere... L'abbiamo fatto tutti. A 5, a 6, a 7, a 8 anni, a 10 anni, a 15 anni, a 20 anni, a 30 anni. Ci sono stati dei momenti che abbiamo guardato una cosa, magari una cosa bellissima, o magari una cosa bruttissima, e abbiamo pensato che cosa cazzo c'è dopo e, e, e che cosa c'è dopo la risposta a quel punto ci dà la spiegazione ci dà in parte no, non lo possiamo sapere se è tutta la spiegazione o in parte la spiegazione del perché esistiamo o se c'è un perché o se non c'è e quindi Martyrs Vincerà sempre su tutti i film di Pascal Hage Perché eh, Affascina talmente tanto Questo argomento Che nessuno Nessuno batterà mai Martyrs Nessuno vedrà mai I difetti tecnici di Martyrs Perché è troppo bello il tema È troppo figo Ed è gestito troppo bene il finale Che non dico e quindi questo è il motivo per cui eh, i bambini con Rock che è una storia sicuramente con tematiche meno intriganti non vincerà mai, ma neanche la casa delle bambole, anche se è una storia molto complessa e un thrillerone molto figo con intrecci vari, a me è piaciuto un sacco, poi non nego che Martyrs mi abbia affascinato anche a, anche a me Anche se io su queste cose sono un po' un cinico Nel senso che non mi piace, mi piace scoprire il perché alle persone piaccio, piacciono certi temi Mi piace scoprire perché qualcosa le colpisce di più Però di per sé io non subisco tanto il fascino perché sono un po' un cinico Grande Thomas, tanto adesso chiudo anch'io Sono un po' un cinico, grazie per essere stato con me Spero che comunque di avervi dato un po' l'idea di, di quello che è poi il risultato di, Della visione di Bambini di Cold Rock Perché è un film che comunque è veramente strano come, sepa come divida il pubblico Io di per sé l'ho trovato una visione gradevole Ma appunto con una che ho apprezzato molto dal punto di vista della regia, del montaggio tutti gli aspetti tecnici che lo hanno reso molto dinamico un po' meno appunto la recitazione ha ragione Sara a dire che comunque certi attori poi ti fan, possono essere delle scelte molto pericolose come Jessica Bill. però eh, non ho apprezzato tanto poi l'epilogo di questa storia che l'ho trovata un pochino tirata per i capelli Dif difficile da credere un po'... Eh, ingiustificato mm, piuttosto guarda mi, mi facevi credere che i, i, questi due erano me li facevi un po' più folli però comunque non, non mi è piaciuto quella parte lì mentre tutto il racconto mi è piaciuto quindi di per sé è un film che, che io trovo più che sufficiente mm, un buon film e, e basta, questa è la, è la mia opinione ehm um, che cazzo stavo dicendo prima? Non so, se qualcuno mi vuole aiutare, perché poi per salutare Thomas e ridare alla mia, diciamo il mio riepilogo di, di, di quest'opera, di quest ah sì, stavo dicendo, per ridare il, dare il mio giudizio diciamo, in sintesi, mi sono un po' perso via il discorso che stavo facendo. Il discorso che stavo facendo è che comunque io sono un po' cinico su questa cosa e addirittura sono convinto ma sono convinzioni basate sul niente che anche la morte di per sé potrebbe non essere una risposta nel senso che chi ti dice che, che morire già almeno tu dici almeno muoio ma almeno so che, che cosa c'è se non c'è niente, se c'è qualcosa potrebbe anche non esserci nessuna risposta in questo e quindi è eh, un po' deprimente però oh, cioè lo capisco che sia più affascinante pensare che dall'altra parte ci sono altre persone come se ci fosse un'altra parte, e questa non fosse l'unica, non so se mi sono spiegato. E questo è un po' tutto per quanto riguarda i bambini di Cold Rock. Direi che questa live posso metterci l'immagine proprio del film, perché abbiamo parlato praticamente solo di questo, e di Lagé e di Martyrs, e del tema della morte, cosa c'è dopo la morte. Vi ringrazio tutti per essere stati qua con me. Sono molto contento Veramente anche perché Riuscire a fare una live Su dei, su dei temi come questi eh, Non è sempre facile In questo caso ci tenevo Perché sono venuti fuori appunto delle cose Anche grazie a voi Grazie anche a chi commenta Ecco un invito che posso fare A tutti quelli che commentano sotto i miei post Non, non siete obbligati a scrivere eh, Qualcuna recensione Ma se volete condividere un pensiero, ma, ma scrivete qualcosina in più perché dire che un film è brutto, che un film è bello non lo so, non serve a un cazzo fondamentalmente anche perché a me non me ne frega un cazzo di sapere se secondo voi è bello o brutto a me mi interessa molto di più sapere il perché magari quello già, potrebbe anche non fregarmi un cazzo neanche di quello ma state sicuri che mi interessa di più sapere il perché, in termini proprio di, non perché siete voi, ma in termini proprio di um, comportamenti umani Ti ho seguito in silenzio perché è l'unico film di Pascal G che mi manca da vedere No, che grande, <ride> grazie, Dani Dani dai, grande, sono contento perché l'ho spoilerato, non spoilerò più, stai tranquillo, ascoltami Sono contento perché l'ho spoilerato come un matto e quindi hai fatto bene perché questo film se non, lo, se non sai le cose te lo rovini, cioè se sai le cose te lo rovini completamente, non ha neanche senso vederlo. Non spoilerò più nulla, quindi stai pure ad ascoltare. Ti ringrazio per aver ascoltato col microfono spento, cioè aver visto praticamente avermi fatto compagnia, diciamo più supporto, cazzo, grazie, mi fa piacere, è un bel gesto anche se purtroppo appunto non hai potuto partecipare per non rovinarti il film sono contento Re fai così cazzo guardalo è su Prime guardalo e poi se hai voglia vieni a vedere questa live e poi farmi sapere come vuoi scrivendo un commento sul gruppo anche o cosa ne pensi anche di quello che ho detto io oppure semplicemente in privato se ti va ti ringrazio, ringrazio Tom, non so se è ancora qua Ringrazio Sara, ringrazio Ficoli Zombie E anche quelli che non hanno scritto Che hanno guardato eh, di, Adesso Metto una musica un po' più alta E penso a un paio di cose che vi voglio dire Se volete stare qua tranquilli tranquilli, così Senza che, che debba parlare a manetta eh. Così vi dico un paio di cose Allora, sto ricaricando tutti i video Dal Fanta Festival in poi Alcuni sì, alcuni no Su Facebook Perché mi sono reso conto che alla fine eh, Sono scelte che io continuo a cambiare Faccio delle prove e poi cambio Mi sono reso conto alla fine Che molti magari non si vedono il video Perché non sta su Facebook Ma sta su YouTube Le live continueranno ad essere qua su Twitch Perché c'è una netta eh, Come si dice... È una piattaforma che favorisce molto la, le persone Ho selezionato solo i punti che parlavi della trama oh. Grande, grande, mi fa piacere, spero di non averti rovinato il film Questa piattaforma Twitch, diciamo, favorisce molto di più le persone che seguono sempre Quindi io, so, io sto notando che chi vuole stare con me in live, parlare di film appunto eh, Thomas e Sara si sono visti apposta ai bambini di Core Rock perché sapevano che ne avrei parlato quindi fa piacere tantissimo a me, ci tiene più uniti, è una piattaforma che per ora sta, si sta rivelando utile da questo punto di vista ci sono anche delle, dei sistemi per eh, premiare chi c'è di più ci sono i punti, appunto i litri di sangue, più state più avete i litri di sangue. Anzi, magari mi, mi riprometto di creare delle nuove ricompense, così potrete usare i litri di sangue per avere delle ricompense che sono appunto suggerimenti sui film, personalizzati, cose personalizzate. Quindi sono, lo farò, perché Twitch veramente si sta rivelando una grandissima piattaforma. A proposito di Twitch, approfitto per dirvi, bevo un po' d'acqua scusate, Che, che eh, riprenderò con, la, con il gameplay dei videogiochi Questo è garantito Riprenderò Non è garantito ma voglio farlo Il gameplay di Resident Evil 2 Perché l'ho iniziato, andava bene, ci piaceva È su PlayStation 4 Ho dei problemi con la PlayStation 4 perché fa un rumore incredibile la ventola ce lo facciamo andare bene lo stesso, so che voi non, vi, non siete schizzinosi come me sul discorso della qualità audio, quindi riprenderò Resident Evil 2 e sto lavorando su un problema che ho, che è la cinestasi, si chiama... No, non è la cinestasi, è la nausea... Non, come è è? Nao, nausea? Cinetosi, cinetosi. La cinetosi è un, quel problema che si crea quando si va in auto. Quando si guarda qua, quando si va in barca e quando si guardano i videogiochi che hanno la visuale insoggettiva Dove non ci sono punti di riferimento ci sono un po' di problematiche Alcune persone stanno malissimo e io sono una di quelle Quindi con Resident Evil 7 che avevo tra l'altro preso facendo uno scambio con un mio amico Perché gli ho dato un film e lui mi ha dato il gioco eh, Non sono riuscito a fare mezza partita però è un gioco molto pauroso dove veramente ci saremmo potuti divertire Ora, il 7 maggio, che è il mio compleanno tra l'altro, quindi se volete farmi un bel regalo Vi lascio l'indirizzo Scherzo Esce Resident Evil Village, che è il nuovo Resident Evil, su piattaforme next gen Quindi... Xbox Series X, Series S, PlayStation 5, eccetera. Beh, uscirà anche sulle console più di, di generazione precedente. Allora, se eh, riuscirò ad avere una copia eh, per provarlo, eh, non dico che farò tutto il gameplay, proveremo, insomma, vi giuro che proveremo. Ho già preso precauzioni, per, perché ora mi sto studiando come si fa a giocare per evitare che la cinetosi arrivi, quindi la nausea arrivi. E poi mi prenderò anche delle pastiglie per, per i postumi o da prendere prima. Quindi cercherò di portare a termine questa missione. Se riuscirò a risolvere in parte questo problema della cinetosi, della nausea, giocherò a Resident Evil Village su il canale Twitch. In or negli orari più assurdi perché per finire il gioco dovremo andare avanti di notte appena ho la casa libera perché è un gioco molto violento e avendo una famiglia e un bambino piccolo non posso eh, giocarci sempre e, e lavorando anche scusate perché eh, ovviamente non sono nato ricco e quindi dovrò la anche lavorare dovrò insomma per fortuna lavoro e, e sono contento anche perché ogni tanto sento le parolacce che arrivano dalle canzoni dei Mani Massimo, ma sì, ma ormai chi se ne frega quindi questa è un'altra novità riprendo con i gameplay perché mi va perché durante i gameplay parlavamo tantissimo di tutto di cinema, di film, di horror di paura, di vita, di morte e miracoli quindi gameplay a manetta e questa è una cosa poi appunto pubblicherò un po' di robe su Facebook e vi faccio l'aggiornamento su un altro format che ho iniziato a pubblicare grazie a Roberto Donofrio che è un collaboratore di Non Aprite Questo Blog, è più anziano di me pensate, segue l'horror da un'eternità ragazzi, noi possiamo solo um, guardarlo con ammirazione, un vero appassionato si è eh, affezionato anche al mio progetto e questo mi onora perché significa che insomma per piacere a un grande fan dell'horror come lui vuol dire che qualcosina di buono non lo so fare eh, mi fa piacere portiamo dei filmati che lui ha fatto nell'arco di questi vent'anni eh, anche di più come, come, tra corrisponde non, tra come corrispondente di riviste non so se le conoscete come Rogue e Morgue eh, fan, eh, Fangoria non so se qualcuno conosce Fangoria cioè il corrispondente italiano di Fangoria per me è già un comunque tanto per eh, insomma come <ride> come attributo insomma quindi è una persona molto esperta e ha questi filmati che però ecco tanto bravo, tanto esperto ma di video non ne capisce una mazza e ha fatto dei video Raffazzonati che però hanno un grande valore, io li sto aggiustando, mettendo a posto dove sono rovinati, dove ballano, dove l'audio, sto cercando di sistemarli. E insieme, appunto, grazie ai suoi video, alle sue interviste, stiamo facendo una serie che si chiama Horror Files. La trovate sul canale YouTube. Abbiamo già le interviste di Antonio Tintori, Daniele Misischi e Manetti Bros, Sergio Martino e adesso non vorrei dimenticarmi qualcuno sicuro mi sono dimenticato qualcuno e ora vi dico state qua rullo di tamburi ora vi dico qual è la prossima recensione che ah si sì, Federico Zambal Zampaglione regista di Shedo insomma ci sono questi quattro video alcuni di un quarto d'ora e alcuni di addirittura un'ora quindi sono delle scorpacciate incredibili ragazzi Vabbè, cagare sto... Sto cazzo di pubblicità... Ecco, quello che vi voglio dire è che il prossimo Horror File che uscirà domani alle 6, più o meno ha un personaggio molto importante per il cinema horror e il suo nome è Robert Englund quindi, ragazzi già i nomi che vi ho detto prima stiamo parlando di registi che hanno fatto cose alcuni meravigliose, altri... Buonissime Domani esce l'horror file con Robert Englund Un video inedito, esclusivo, recuperato Infatti la serie si chiama Horror File Fan Footage Interview L'ho chiamato io così. Mi piace inventarmi i nomi delle cose Fan footage perché sono proprio video di recupero File che erano imboscati nell'hard disk di questa persona Quindi eh, ne usciranno tanti altri del livello, anche di Robert Englund, quindi registi italiani, registi attori. attori. Non vi dico altro perché oggi, oggi vi ho già svelato questa cosa qua, quindi continuate a seguire me. E vi invito, vi invito perché veramente fa, i social, fanno molto filtro su questo. Vi invito assolutamente a mettere le notifiche ovunque possiate. Quindi sul canale YouTube mettere le notifiche, su Facebook, la pagina Facebook, sul gruppo, su me. Tanto io non pubblico mai cose che non c'entrano, cioè quasi mai no? Eh, pubblico cose che non c'entrano un cazzo con l'horror. Pubblico sempre robe che c'entrano con l'horror. Qualche volta divago, per esempio adesso sto pubblicando, ma stiamo parlando sempre di horror, eh, sto pubblicando qualche cazzata sul mio profilo personale perché sono uscite le skin. Horror, tra, diciamo tra virgolette Su Fortnite che Dove gioco con mio figlio E, e mi sono preso quella di, di Predator E di Terminator il T800 E, e se continueranno a far uscire skin de, Del cinema Di genere io non mi toglierò mai più Da Fortnite perché mi piace troppo Ragazzi, è come collezionare action figure Quindi di, Comunque tutto Questo per dire che comunque se mi seguite ovunque Mettete notifiche Non avrete mai uno spam inutile di cazzate insomma siamo, tiro fuori sempre cose che riguardano il cinema io credo che i social dovrebbero essere usati così mh, per una condivisione di film appunto senza dire bello brutto entrare un pochino più nel vivo eh, confrontarci, crescere nella valutazione dei film, nella scoperta dei film io sto imparando tanto eh, ringrazio tantissimo quelli del gruppo telegram che eh, a volte veramente cioè, sono sul pezzo più di, di chiunque altro cioè, mh, ma anche comunque a volte cioè, mh, mh, mi iscrivo a dei feed per avere subito le notizie oppure mi arrivano dagli uffici stampa le condivido subito quindi sapete essere, essere sul gruppo telegram e non aprire questo vlog significa anche avere le notizie prima degli altri o comunque prima di una grossa fetta di persone eh, sta crescendo piano piano però eh, questo è quindi ragazzi continuate a seguirmi che cazzo vi devo dire? Scrivetemi se volete salutarmi prima che chiuda la live e eh, rimetto un attimo la musica è qua. Eh, questa era bella la rimetto guardatevi l'ultimo video che ho pubblicato su youtube Beh, tanto lo pubblico anche su facebook eh, i nuovi spasmo video anzi però magari domani lo pubblico fatto un unboxing, poi dopo li vedremo insieme E basta! Sono stato contento di questa live Stanco ma contento Perché poi vi garantisco che parlare per così tanto è dura Il cervello poi va... Cioè proprio fai fatica Sarà che io sono vecchio? bene ragazzi, vi faccio salutare dal mio zombie Ciao, ci vediamo coglione. Va bene ragazzi, dai, basta cazzate Grazie per essere stati con me eh, Mi devo arrivare i titoli di Tetro Ah, sì, sì, ragazzi, allora ecco Aggiungo questa cosa, aggiungo questa cosa Sto anche recensendo 6 film della Tetro 6 film e Me ne mancano 3 Me ne mancano 3 da recensine 2 da vedere lì finora di recensire e poi andremo avanti perché sono veramente tanti i film della Tetro sono fighi adesso ce n'è uno che si chiama Vorgor molto figo, intrigante vedo che già altri lo stanno recensendo però io non ho fretta insomma ho, ho questo impegno dei, dei film che mi sono stati mandati li guardo volentieri e Vorgor lo guarderò quando sarà il momento eh, non è che posso anche perché non è che posso fare sei film della Tetro di seguito perché diventerebbe un po' monotono il, il canale quindi cerco di alternare con le uscite Midnight, le uscite Eagle Picture ho fatto la recensione di Paraset Black and White e anche appunto Spasmo Video, Tetro Video eh... insomma ce n'è di roba, un po' di roba anche di OTV anche OTV è un po' che non ne parlo, devo rimettermi eh, però appunto, grande fin con gli zombie, cazzo, eh, io tutte le volte che penso a te dico ma devo fare una live con te, adesso inizio a programmare un po' di live eh, con gli ospiti, voglio fare una live con fin con gli zombie. A me, a me piace eh, Paolo perché io seguo poca gente, Paolo le guardo le dirette quando ho tempo perché mi piace il suo modo di... Eh, secondo me un po' anche lui mi segue perché siamo simili. Perché anche a me piace come lui fa le cose. Cioè, è scazzato, cioè, non è scazzato, è tipo che cazzo me ne frega a me. E quindi va bene così, bravo. Ma perché noi, noi di un'altra generazione siamo siamo un po' così, cioè, ne abbiamo viste. Mm, non non c'è questa schiavitù anche del like, no? E quindi va bene così, va bene così. Grande comunque Paolo. Paolo per esempio è un grande collezionista Tra l'altro pubblica anche dei film Magari eh, appunto Facciamo una Facciamo una, una, una liveettina Io e te dove ti promuovi anche I tuoi film anche Così quattro, quattro persone in croce lo sapranno <ride> No dai Comunque ce n'è di gente Che guarda i, i video Anche post Io mi stupisco che ci sono persone che si sparano Proprio la, la live eh, Indifferita. Proprio tutta anche grandi, vi, vi apprezzo molto. Perché poi, appunto, io sono qua per dire cose. In... A parte questa parte qua, che è una parte che potete tranquillamente saltare. Comunque, ciao Paolo, eh, Ciao Dani, ciao tutti gli altri. Che, che se ci sono ancora, Sara Thomas, Vediamo chi, chi è interagito oggi, Dani. Si sì, sente. Sì. Grande, grande. Grazie mille E fatemi sapere cosa pensate dei videogame Di Resident Evil Village Degli horror files del, Tutte queste attività qua Che però ragazzi veramente Sono molto contento perché sto trovando Una quadra per fare tutto Cioè fare tutto con calma Con i miei tempi nel modo in cui voglio io un grande abbraccio a tutti grazie mille condividete il più possibile le mie cose se volete aiutarmi potete anche diventare Patreon abbonatevi al canale qua su eh, su Twitch Comprime è gratuito è gratuito potete fare l'abbonamento anche prolungato mi sembra, non so comunque riabbonatevi continuamente perché poi sì, si stacca e se volete diventate Patreon e se volete eh, vogliatemi bene e il 7 maggio fatemi tutti gli auguri che ne dite? Mm? Ciao, a presto, grazie. E comunque, Pascal J spacca un grandissimo regista, secondo me. A me piace. Speriamo che gli arrivi un'altra storia potente come Martyrs. Che ne vedremo delle belle. Ma comunque, anche la Casa dei Bamboli secondo me, è una storia potente. Potente proprio per come è girata. Vabbè, basta, basta, dai, dai. dai. Alla prossima! Ciao!